Continuiamo a parlare di app e chiamo sul palco Luigi Serra per. Ciao Buon Luigi, ben ritrovato. Ciao, ciao a tutti. A Luigi abbiamo chiesto insomma, a grande richiesta una replica e aggiornamento di un talk molto interessante che ci ha fatto dal vivo una delle ultime volte che ci siamo visti in campeggio e sì. quindi ti ripasso la parola immediatamente. Eh, Benissimo, io... Sempre a parlare di app. Sì, ma più che altro parliamo anche di un, di un metodo per gestire, parliamo anche le spese, ma anche le tasse. Eh, questa sarà un'app, sì, una presentazione dove toccheremo le cose che ci piacciono di più infatti parleremo di tasse parleremo di numeri parleremo di calcoli ci sarà una formula excel di quattro righe e tutto quanto ve lo presento in una forma imprecisa e grossolana quindi un quarto d'ora splendido iniziamo a dire mi sono interessato di budgeting per uscire dal gorgo del pitocco cioè quel eh, momento difficile della vita in cui tra varie sfighe economiche, professionali o anche semplicemente del caso, ho iniziato ad avere problemi di insicurezza, relazionali, professionali, eccetera, e quindi alla fine ansia, stanchezza, o per dirla come il cappellaio matto, perdita di moltezza. Sono riuscito a interrompere questo circolo vizioso, ma il colpo di grazia definitivo l'ho dato quando, a proposito di app, eh, sono inciampato e sono riuscito a usare a fare click come si suol dire con Unida Budget rispetto alle app che abbiamo parlato di cui si è parlato prima questa qui è un'app dedicata fortemente al budgeting è un'app a pagamento ve lo dico subito che ritengo essere eh, i 100 dollari annuali meglio spesi della mia vita si possono creare quanti piani di budget si vuole eccetera eccetera eccetera ma la cosa fondamentale è che si distingue dalle altre, proprio perché non si limita a eh, segnare le spese, ma ti fa guardare, ti fa focalizzare con la mente sul futuro, cioè l'importante è il budgeting, l'importante è quello che avverrà. E, come funziona questo tipo di app? È un'app che eh, usa un sistema che è chiamato Zero Base Budgeting. Sostanzialmente cosa si fa? Quando si va a configurare l'app, si vanno a indicare dove fisicamente si trovano i soldi correnti, quindi sul conto corrente, sul portaf nel portafoglio, sull'app Satispay, ad esempio, e tutto questo patrimonio, che è il nostro co patrimonio corrente, va a riunirsi in un contenitore che è chiamato il to be budgeted, tutto ciò che è lì deve essere distribuito in obiettivi, cioè io devo dare un lavoro a ogni singolo euro che ho nella mia, nel mio to be budgeted ed è un zero base perché questa cifra deve essere sempre uguale a zero, questo significa che eh, qualsiasi tipo di eh, obiettivo, qualsiasi tipo di spesa, qualsiasi tipo di desiderio, qualsiasi tipo anche di imprevisto che voglio o anche semplicemente di voglio avere una, una somma che, alla quale ancora non ho dato un, un lavoro ma che lo avrà in futuro, però deve essere curato, quindi vado a vedere in avanti. Ovviamente eh, quando andrò a spendere, andrò a spendere la somma che ho disponibile nel singolo budget se eh, non la supero quindi se spendo meno di quanto avevo previsto posso prendere quella somma lì e ri ridistribuirla in altri se invece al contrario ho speso troppo devo andare a prendere da altri budget e questo è un grande vantaggio di consapevolezza perché mi permette di capire quella spesa imprevista o quella spesa maggiore a quella che ho avuto che cosa impatterà nella mia vita lo so immediatamente, non devo aspettare che le cose avvengano e ovviamente tutte le volte che ho un'entrata questa deve essere immediatamente ridistribuita questa app mi ha permesso di cambiare completamente eh, modo di pensare anche a livello professionale entriamo nello specifico della parte professionale faccio subito un paio di disclaimer eh, quanto dirò potrebbe sembrare poco interessante per chi si trova in un regime forfettario in realtà prendete, cioè, ascoltate la cosa perché comunque potrete utilizzarla altrove. Eh, farò un esempio di tasse, ma parlerò soltanto di IRPEF come esempio, quindi darò per scontato che c'è l'IMSS, le deduzioni, le detrazioni, facciamo una cosa semplice. Non sono un commercialista, ma mi piace sporcarmi le mani con, con i conti, per cui sarò grossolano, ma pratico. E soprattutto, ripeto, non parlo solo di budget, parliamo anche un pochettino di come gestire il nostro business e la nostra azienda da persona singola. Cominciamo con un quiz. Domanda: In quale giorno del 2021 avete saputo quanto pagare di IRPEF per l'anno di esercizio 2020? Non c'è un'animazione, quindi le risposte le vedete direttamente. Ci sono tre possibili casi potreste averlo saputo durante il 2021 perché il commercialista vi ha chiamato e vi ha detto allora guarda il saldo dell'IRPEF di quest'anno è tot se questa è la risposta secondo me avete un problema organizzativo se eh, il 2 gennaio 2021 avevate già più o meno grosso modo chiaro quale fosse questo saldo beh, magari non c'è un problema ma si può fare di meglio se lo sapete già il 1 gennaio 2020, quindi ancora prima di aver iniziato l'anno d'esercizio, beh, allora, guardate, vuol dire che siete organizzati. Vediamo perché. Facciamo un salto indietro nel tempo. Portiamoci al 31 dicembre 2019. Voi avete fatto l'anno, il vostro lavoro, e sapete esattamente quanto avete eh, incassato mese per mese. Questi numeri sono del tutto casuali, ma dovrebbero essere corretti cioè corretti insomma alla fine le somme dovrebbero essere corrette quindi voi sapete mese per mese quanto avete incassato beh allora a quel punto se sapete quanto avete incassato potete fare un, uh, una, un obiettivo darvi un obiettivo e dire per esempio che l'anno dopo nel 2021 volete guadagnare il 15% in più è un obiettivo che vi date mh, quindi a seconda di come ve la sentite mh, potreste, potrebbe essere meno potrebbe essere di più è una vo vostra scelta però se quella scelta vi, vi conforta allora avete anche un'idea di quanto dovete guadagnare anzi incassare ogni mese per essere sicuri di essere in questo goal eh, ma se io ho già un'idea di quanto dovrei incassare ogni mese allora posso farmi delle domande i contratti che ho già in essere con i miei clienti come Si posizionano su questo scenario? Mi permettono di raggiungere queste cose? Eh, ci, sono degli, dei, ci saranno dei momenti in cui posso essere in anticipo o forse sono in ritardo? Qual è il mese in cui devo spingere di più? Insomma, tutte queste domande mi permettono di pianificare le mie risorse durante l'anno. Se so che ho avuto a dicembre un contratto fighissimo che mi permette di eh, gestire tranquillamente gennaio febbraio marzo e anche avere un avanzo per, per maggio per aprile e maggio beh allora magari quella vacanza me la pianifico in quel periodo lì perché so che sarò bello tranquillo insomma è un modo di pensare al futuro però se questo obiettivo si raggiunge poniamoci in questa in questo scenario abbiamo detto che questo dovrebbe essere l'obiettivo ovviamente ogni mese vado a verificare che le cose stiano andando effettivamente così beh ma allora il 31 dicembre 2021 se ho raggiunto quell'obiettivo saprò esattamente quanto avrò incassato nel 2021 quindi saprò anche non solo questo ma anche a quanto avrò versato di anticipi mi manca di sapere soltanto il saldo ora Immaginiamo che quell'incassato lì lo chiamiamo imponibile e plausibile, giusto per fare bene i conti. E ovviamente ricordo di nuovo che sto escludendo gli INPS, detrazioni e deduzioni. L'INPS è un altro calcolo che si fa. Detrazioni e deduzioni, parlate con il vostro commercialista, a un certo punto arriverete ad avere un'idea un grossolana, ma mh, plausibile anche qui, di quanto siano le vostre detrazioni e deduzioni soprattutto se non avete una vita che di anno in anno subisce dei grossi sbalzi beh allora se quello è l'imponibile plausibile tramite una formula di Excel di quattro righe sono tranquillamente in grado di capire quanto sarà l'IRPEF. Apro una parentesi la formula che vi ho messo qui è già eh, sistemata con le aliquote del 2022 dato che eh, sono cambiate eh, rispetto a quelle del 2021 Mh, nei calcoli, nelle slide ho ottenuto quelle del 2021 e questo è il motivo per cui faccio gli esempi 2020-2021, per essere coerente in quell'ambito lì, però questa ve la regalo in maniera tale che potete calcolarvi tranquillamente il, il valore finale, quindi a questo punto, torniamo ai nostri numeri di prima sol incassato ho calcolato quanto deve essere l'IRPEF per tutto l'anno grosso modo o so già qual è eh, quanto sono gli anticipi perché gli anticipi sono riferiti se, tramite la stessa formula all'incassato dell'anno precedente e quindi ho il mio saldo benissimo veniamo all'utilizzo del budgeting che cosa significa fare un budget significa che io il 31 dicembre del 2010 posso creare sulla mia app unida budget un budget per l'IRPEF del 2000 ho scritto 2010 invece doveva essere 2000, 2019 scusatemi e posso creare una, un budget per l'IRPEF del 2020 so che deve essere 35.980 ammesso che i miei incassi seguano il mio piano ma posso aggiustare ovviamente questa cifra durante l'anno so che avrò tempo fino al 31 dicembre dell'anno eh, del 2020 per completare questo budget e la mia app immediatamente mi dice che per stare in questo scenario io ogni mese devo eh, assegnare al budget dell'IRPEF 2.998 euro se ne assegno di più vado a accelero magari ho un, un, un extra da qualche parte magari il commercialista mi ha detto guarda quelle detrazioni che pensavamo fossero 100 in realtà sono 250 quindi posso mettere altri soldi qua dentro oppure posso aver bisogno di spostare dei soldi comunque l'app mi aiuta ad arrivare a quel mese al mese di dicembre nel eh, perfettamente in target con quanto ho ipotizzato ripeto è qualche cosa che va monitorato durante l'anno ma mi aiuta parecchio beh c'è una cosa interessante da dire qui che eh, anzi due prima dico questa come vedete ho, ho scritto tipo di goal di spesa quando voi fate un, uh, un budget dovete definire che tipo di budget è eh, potrebbe essere un budget che vi serve eh, che deve essere speso in maniera completa a una determinata data, allora in questo caso io devo mettere dei soldi per arrivare a quell'obiettivo, se per qualche motivo spendo quei soldi in un'altra maniera, ovviamente l'app mi, eh, mi, mi, mi aiuta a, eh, a ritornare in, alla giusta velocità. In questo caso però noi accumuliamo dei soldi da gennaio a dicembre e a un certo punto paghiamo anche gli anticipi, perché gli anticipi pagati durante il 2020 sono relativi alle tasse di quanto io ho incassato nel 2020. Quindi eh, in realtà queste sottrazioni non devono eh, modificare la velocità con la quale io eh, penso di arrivare a dicembre. Detto questo, se io ho fatto bene il mio lavoro, quindi mettiamo il caso anche che non abbia raggiunto un 15% di, eh, di miglioramento rispetto all'anno precedente, che sia andato anche un pochino meno, ma se c'è un miglioramento rispetto all'anno precedente, allora io sicuramente, arrivato a dicembre, avrò un saldo da pagare al, allo Stato. E questo saldo lo Stato me lo chiederà l'estate dell'anno successivo quindi l'estate del 2021. in altre parole cosa vuol dire vuol dire che io ho la certezza che quella cifra di saldo giace sul mio conto corrente da dicembre fino a giugno luglio quindi ci sono delle opportunità le opportunità potrebbero essere come detto prima che calcoli eh, più precisi che durante l'anno mi vengono fatti al commercialista sulle detrazioni e le deduzioni mi portano a modificare questa velocità eh, un'altra opportunità è quella di avere ovviamente un, una gestione più semplificata del cash flow ma soprattutto il fatto che quella somma che io ho detto prima che è il saldo e che giace con il lavoro ehm, questi soldi devono essere spesi per l'irpef del 2021. c'è lì, sì, del 2020, già c'è lì in attesa di essere spesi. Beh, io posso tranquillamente andare in banca, parlare con il mio agente di riferimento, raccontare esattamente qual è il mio profilo di rischio e dirgli io ho questa somma sul conto corrente e so che non mi servirà sicuramente per X mesi, per 4 o 5 mesi. Cosa ci possiamo fare? Sarà lui poi dopo darmi il consiglio giusto, quello che io sono in grado di capire, di, di approvare e magari riuscire a eh, ottenere qualche cosa. E guardate bene, se anche fosse, sull'esempio di prima, 5.800 euro, mi pare che fosse il saldo che avevamo calcolato, se fosse un, un 1% di, eh, di rendimento, sarebbero 58 euro che sono comunque che so, possono essere un anno di toner della stampante da, già pagata in questo modo, può essere mezzo pieno della macchina per il uh, di benzina, può essere un terzo di una spesa media dei ticket al ristorante del mese successivo, insomma può essere comunque una somma che messa dentro un altro budget mi permette di dover destinare a quell'obiettivo a quel budget una somma inferiore se ho una somma inferiore da, da mettere in un budget vuol dire che ne avrò una più larga da mettere altrove per cui se tra i miei budget c'è la vacanza che mi vorrei tanto permettere beh allora quei, quella somma risparmiata di là la vado a mettere nell'altro dall'altra parte e quindi ecco che il un'app focalizzata sul budgeting ti permette, ma anche una mentalità focalizzata sul budgeting, ti permette di raggiungere più velocemente i tuoi obiettivi e in generale di allungare la prospettiva del eh, tuo sguardo sul futuro in una maniera molto più ampia. Il sottotitolo di questa, di questa slide, di questa presentazione è appunto fare invecchiare bene i propri soldi perché una cosa carina che offre Unida Budget è una stima più o meno di quanto è lunga la vita dei, dei tuoi soldi, cioè quanto tempo passa tra il momento in cui un euro entra, tu lo hai assegnato a un, a, un, a un obiettivo e poi quell'obiettivo effettivamente, quell'euro effettivamente viene speso. Quando tu inizi a fare budgeting in maniera molto, molto corretta, in maniera corretta vedrai che questo valore si allunga nel tempo ed è una misura tangibile della tua tranquillità e del tuo orizzonte, quindi del tuo abbassamento di livello di ansia. Con questo io ho terminato, spero di avervi interessato e avervi spinto a guardare al budgeting in maniera eh, diretta e continua e, e, e con attenzione. Eh, quello che vedete è un link che tra l'altro trovate anche nella vostra bag che vi permette di ottenere un mese gratuito nel momento in cui iniziate a pagare questa app. vi dico subito lo ottenete uno voi e uno lo danno a me, quella è la mia mail se avete bisogno di qualsiasi domanda ci vediamo di là o comunque in ogni caso potete scrivermi con questo ho finito, spero di essere stato nei tempi e avervi fatto recuperare qualcosa grazie Alessandro, a è sei stato bravissimo parlare. veramente, questa cosa di ridurre l'ansia allungando il tempo di vita dei soldi nel nostro portafoglio, nel nostro conto mi sembra un auspicio meraviglioso grazie di nuovo, grazie a voi